In questo video ci soffermiamo insieme sul cercare di capire un attimo come funzionano i servizi psicologici. Cercare di ragionare su che cosa sono, eh, come distinguere un servizio da un altro e soprattutto capire un attimo a che cosa ci si sta rivolgendo e eh, che senso ha effettivamente questa cosa perché ogni tanto effettivamente c'è un po' di confusione nel parlare di servizi psicologici a volte perché eh, si parla del fatto che il servizio psicologico è un servizio dove si eroga qualcosa di psicologico dove c'è uno psicologo che fa cose legate alla psiche e quando si dice questo tendenzialmente non si capisce niente del discorso non si capisce di che cosa si stia parlando perché poi lo psicologo di per sé è una figura di cui a volte eh, non si capisce bene la funzione o che si confonde un po' con l'idea della, della chiacchierata, del andare a parlare con qualcuno come se si andasse a parlare con una qualunque persona o un qualunque amico. Di per sé, invece, eh, lavorare in psicologia è una cosa diversa e un servizio psicologico non è un semplicemente andare a cercare un aiuto da una persona o qualunque, come potrebbe essere da un amico o un conoscente. I servizi psicologici sono il contesto in cui, virtuale o di presenza a seconda, è il contesto in cui si eroga un servizio, generalmente alla persona, ma può essere anche un servizio non direttamente rivolto all'utenza, dove si lavora sul funzionamento mentale. Quando si parla di un servizio psicologico è sempre un qualcosa orientato a lavorare con la mente delle persone e questa cosa è estremamente generica in realtà il servizio psicologico può orientarsi veramente su quasi qualunque cosa visto che poi le persone sono al centro di quasi qualunque servizio e di per sé il fatto che ci sia quindi uno psicologo effettivamente che si occupa di questo aspetto di interazione mentale è un pezzo centrale di quasi qualunque servizio fatto sta che quindi non sempre cioè non ogni volta che si va a interagire con la mente di un'altra persona c'è dietro uno psicologo Chiaramente per questo c'è quindi un po' la confusione tra il posso parlarne anche con un amico rispetto a certe cose, che è una cosa che anch'io suggerisco a volte, soprattutto quando non c'è bisogno di un sostegno, di un supporto professionale o quando prima si può cercare comunque un altro tipo di soluzione che non va vale nella professionalità. Perché lo psicologo, diversamente da una qualunque altra persona che magari si sente un po' psicologa, lo psicologo è il professionista che si occupa in italia è un professionista sanitario che si occupa di del funzionamento mentale del modo in cui funzionano i processi mentali ed è specializzato prettamente in quello quindi Dire questa cosa significa che da un lato quindi è una persona competente che ha studiato relativamente all'ambito proprio dell'interazione tra la mente e il mondo circostante o la mente e se stessa, il funzionamento emotivo, il modo inter di interagire con le cose ed è una, un, una professionalità che si può spendere in tanti contesti in generale il contesto più classico è quello clinico, quello del lavorare sul disagio psicologico, ma di per sé in realtà lo psicologo può essere anche una figura ospedaliera nella riabilitazione, Può essere una figura scolastica può essere una persona che si occupa di eh, psicologia in ambito militare può essere uno psicologo giuridico può essere uno psicologo in ambito del lavoro nelle organizzazioni degli uffici eh, può essere uno specialista che si occupa di intelligenza artificiale può essere uno specialista che si occupa di tante cose lo psicologo può essere estremamente versatile come figura professionale ed è una persona quindi a cui rivolgersi ogni volta che si cerca un qualche servizio relativo al funzionamento mentale quindi tutti noi abbiamo una mente tutti noi eh, abbiamo un'idea del come funziona la nostra mente e questo significa che poi eh, non ogni volta appunto che c'è un'interazione con una mente c'è bisogno di uno psicologo ma soltanto quando questa cosa la si vuole fare in maniera professionale e quindi eh, quello che può essere utile è considerare che quando ci si rivolge a uno, uno psicologo ci si rivolge a un professionista e di per sé poi in Italia dire professionista significa anche che dietro c'è un albo professionale, c'è un riconoscimento istituzionale, c'è una formazione che in teoria omologa, almeno fino a un certo punto, il fatto che dietro quella figura ci sia quindi un certo livello di competenza, alcune, alcune idee che sono sufficientemente stabili salde, e salde, che fanno sì che quando ci si rivolge allo psicologo ci si possa aspettare almeno determinate cose. In particolare, poi, in Italia, lo psicologo è una figura riconosciuta come sanitaria, il che significa che non per forza lo psicologo svolge una funzione eh, legata alla salute necessariamente, intesa nel senso del curare qualcosa, perché poi c'è una distinzione tra psicologo e psicoterapeuta. Però, una cosa che può essere utile considerare è che lo psicologo, quindi, in quanto sanitario di per sé, eh, è stato dato con questa etichetta perché in Italia esiste una cosa legata agli ordini professionali che è una cosa che non c'è dovunque cioè in Italia c'è un ordine professionale che in qualche modo eh, tutela l'utenza rispetto al lavoro con gli psicologi relativamente al fatto che ci debbano essere determinate regole nell'applicare la psicologia, ci debbano essere tutta una serie di norme etiche, c'è cioè un codice deontologico, una deontologia professionale da rispettare nel lavorare come psicologi e quell'accezione sanitaria è relativa al fatto che poi lo psicologo quindi rispetta un determinato codice deontologico che presuppone quindi delle regole a salvaguardia della salute dell'utenza con cui si va a interagire. Non, non sto a ripetere quali sono tutti gli articoli del codice deontologico, che sono circa 42, ma quello che c'è utile considerare è che eh, dentro quegli articoli ci sono alcuni principi importanti che possono essere riassunti, come il fatto che eh, a tutela della salute, del benessere della persona con cui si va a interagire che sono per esempio quello della privacy cioè la riservatezza ogni persona che va a lavorare professionalmente con uno psicologo quindi solitamente eh, firma un qualche documento legato alla privacy e quindi è tutelato nella sua riservatezza nell'andare a interagire con quella persona diversamente dal conoscente l'amico, che gli dice una cosa e poi gli dice oh, mi raccomando eh, non dirlo a nessuno e poi però fa un po' quello che gli pare diversamente quindi poi un diritto è quello alla riservatezza. Un altro diritto è quello all'autodeterminazione che è una cosa quindi che è relativa al fatto che se si va da uno psicologo poi quello psicologo non è che ci impone una soluzione o ci dice che l'unica cosa da giusta da fare è una sola, una soltanto non funziona così, magari un amico ci può effettivamente dare un suggerimento concreto sul fai quella cosa perché è quella giusta lo psicologo di per sé può dare magari eventualmente una riflessione generale condivisa su quali sono determinati comportamenti più o meno sensati però lascia all'utente il fatto di decidere perché tendenzialmente non c'è mai solo una decisione giusta ci sono semplicemente delle decisioni con dei pro e dei contro che vanno valutati sulla base di quella che è la propria ritecco eh, i propri obiettivi la propria scala morale la propria eh, determinazione eccetera e le proprie capacità cioè non è una cosa eh, che può decidere lo psicologo al posto dell'utente e questo aspetto di libertà di autodeterminazione dell'utenza è un aspetto importante Com'è importante quello dell'autonomia, cioè una persona che va da uno psicologo, eh, poi è importante che costruisca maggiore autonomia e non minore autonomia. Non si va dallo psicologo per diventare dipendenti dallo psicologo. Si va dallo psicologo per eh, riuscire a emanciparsi e, come a me piace a volte dire con alcune persone con cui eh, si arriva alla fine del, del lavoro insieme, è dire eh, che sono felice di essere diventato progressivamente inutile per quella persona perché ha imparato a cavarsela da sola cioè imparare a diventare autonomi è un pezzo centrale del lavoro con uno psicologo e quindi senza farsi problemi a chiedere aiuto quando se ne ha bisogno però l'obiettivo poi di un lavoro di... con uno psicologo è quello del non avere più bisogno dello psicologo poi non c'è niente di male ogni tanto a risentirsi e a rimettere in chiaro alcune cose però l'idea è di potercela fare da soli in autonomia come un altro aspetto importante è quello del fatto che poi lo psicologo di per sé non va a modificare quelle che sono le opinioni della persona andando a portare quella che è la propria scala di valori, le proprie opinioni. Lo psicologo di per sé rispetta le opinioni altrui, rispetta i valori altrui e quello che si fa con uno psicologo è un qualcosa che non va quindi a modificare la scala valoriale ma piuttosto a esplicitarla e a renderla per quanto possibile il più coerente all'interno del funzionamento della persona. E quindi di per sé quando si va a lavorare con uno psicologo ci sono tutta questa serie di regole sottostanti che lo psicologo rispetta e nel rispettare queste regole si rende quindi a livello sanitario utile al proteggere e promuovere la salute della persona con cui interagisce. Considerando che poi lo psicologo, quindi, non è quello che cura la difficoltà psicologica, quello è una figura in più. Cioè, in Italia c'è una distinzione tra psicologo e psicoterapeuta. Cioè, lo, lo psicologo è quello che ha studiato psicologia, si è fatto la sua laurea e quindi è diventato specialista nel funzionamento mentale. Poi, nello specifico, quando si vuole andare a curare quello che è il disagio psicologico, si fa un ulteriore percorso di formazione diventando psicoterapeuti. Quando, quindi lo psicoterapeuta invece è il professionista che si occupa della cura della sofferenza psicologica, cioè della sofferenza legata al modo in cui funziona la mente. E quando afferiamo quindi a un servizio psicologico, può essere utile effettivamente considerare che all'interno di quel servizio è importante che ci siano degli psicologi, perché se no stiamo andando a un servizio psicologico che eh, è di dilettanti, che per mondo del cielo, possono essere eh, in buona fede, possono tentare di fare il meglio delle loro possibilità, però allo stesso tempo, quindi, eh, se non hanno studiato, tendenzialmente non sono professionisti e quindi rischiano di fare un sacco di errori, come allo stesso tempo non sono vincolati da un codice deontologico. E quindi possono, degli, dei pro, delle persone eh, che lavorano, su un argomento psicologico senza essere psicologi, oltre a eh, configurarsi come persone che commettono un reato di professione abusiva, esercizio abusivo della professione, eh, ma oltre a questo eh, mettono a rischio la persona con cui interagiscono perché non rispettano un codice deontologico e potrebbero quindi cadere in comportamenti manipolativi. Cioè potrebbero tentare di fare delle cose per capire delle, dei vantaggi dalla persona con cui interagiscono e quello quindi è un aspetto particolarmente pericoloso nel momento in cui dall'altra parte non c'è uno psicologo. E è importante quindi se afferiamo un servizio poi andare a, inter a interessarci nel cercare di capire se dall'altra parte c'è uno psicologo o uno psicoterapeuta. Per fare questa cosa andiamo online, se ormai il mondo è digitale, andiamo online sul sito dell'ordine di psicologi e cerchiamo, scriviamo il nome della persona e vediamo se quella persona è registrata. Se quella persona è registrata è uno psicologo o uno psicoterapeuta, c'è scritta entrambe le distinzioni, altrimenti probabilmente è una persona che fa un esercizio abusivo della professione e, oh, stupirà questa cosa, ma ce ne sono tante di persone che esercitano in maniera abusiva la professione, perché... In Italia c'è tutta la regolamentazione legata agli ordini professionali, alla qualità, eccetera, mentre all'estero in realtà questa cosa non c'è tanto. Ci sono anche alcune figure che rientrano sotto un termine eh, di counseling, di eh, relazione con la persona eh, non clinica, non professionale, che è un qualcosa che all'estero poi non viene eh, nei paesi dove non ci sono gli ordini professionali, non viene distinta dalla psicologia, mentre invece in Italia è un qualcosa di chiaramente distinto. Perché il counseling è come un po' una chiacchierata soft eh, con una persona che eh, ci capisce un po' di quell'argomento. Eh, pensiamo allo sportello di counseling scolastico, magari in una scuola in un paese dove non c'è un ordine professionale, che può essere uno sportello fatto da un, che si, eh, un professore che si fa un corso di qualche ora per fare counseling con gli studenti e fa un sportello d'ascolto in cui chiacchiera un po e cerca di capire se quello lì sta male oppure no diversamente in italia quando c'è uno sportello di ascolto è importante andare a capire se dall'altra parte quindi c'è uno psicologo o c'è soltanto uno che eh, è bravo ad ascoltare <ride> è un po sensibile quando c'è sta cosa qua forse è importante diffidare un po di quel servizio ed è importante cercare Prendere il nome della persona con cui si sta andando a parlare cercarla su online e cercare di capire se dall'altra parte c'è davvero un professionista uno psicologo o c'è una persona qualunque come anche poi quando si va effettivamente a lavorare su queste cose c'è la possibilità di fare tanta confusione ma è importante cercare di orientarsi e organizzarsi come un'altra distinzione che a volte non è chiara è quella tra psicoterapeuta e psichiatra che sono due figure che a volte vengono un po' confuse, però in realtà, anche se parlano di un argomento che può essere simile, eh, in realtà sono molto diverse. Cioè lo psicoterapeuta è una persona che ha studiato psicologia, poi ha studiato psicoterapia e si è specializzata nella cura delle difficoltà mentali. Diversamente lo psichiatra è una persona che ha studiato medicina, quindi non psicologia, medicina, e poi ha fatto un'ulteriore specializzazione in psichiatria, che è lo studio, oltre a essere quindi un sanitario che si occupava della cura in generale della persona, il medico, poi nello specifico è diventato quindi una persona che si occupa della cura del funzionamento cerebrale della persona, quindi delle difficoltà legate al cervello e delle... Poi lo psichiatra a volte può essere anche psicoterapeuta e quindi occuparsi anche di erogare un servizio di psicoterapia in cui va a lavorare su processi mentali, però di per sé invece lo psichiatra è lo specialista legato al cervello. Cervello e mente non sono la stessa cosa. Cioè il cervello è un po' come se facessimo la distinzione parlando di un computer, dell'ingegnere che progetta i pezzi fisici del computer e il programmatore che ci scrive dentro. Sono queste un po' le differenze, è un po' come lo psichiatra fosse equiparabile all'ingegnere e lo psicologo, lo psicoterapeuta fosse eh, paragonabile al, pro, al programmatore e di per sé quindi sono due figure che possono anche essere, ricapitolarsi nella stessa persona ma generalmente sono due figure separate che è importante che in alcune situazioni collaborino per cercare di ottenere il più possibile un risultato efficace sul eh, migliorare la qualità della vita della persona con cui si stiva a lavorare. Però quindi poi quello è tutto il settore sanitario, il servizio psicologico, ogni volta che si parla di servizio psicologico si parla di un servizio orientato al lavorare sul funzionamento mentale ed è importante avere chiaro questo, è importante avere chiaro che dietro questo è importante che ci sia un professionista ed è importante che si abbia chiaro che ogni volta che si va a interagire con uno psicologo dall'altra parte ci sia sempre una persona quindi che è legata, è normata da un codice deontologico che quando si è registrato come psicologo ha eh, promesso effettivamente di rispettare e che se non rispetta quindi può avere delle sanzioni dal suo ordine professionale quindi se uno psicologo non rispetta quelle, quel codice deontologico mi raccomando, segnalarlo può essere un buon modo per vedere fatta giustizia rispetto a quelle che sono le proprie, le proprie necessità quando si va a interagire con uno psicologo si è quindi tutelati la persona che va a interagire con uno psicologo è tutelata e non corre rischi nell'andare da uno psicologo, mentre invece a volte può correre dei rischi nell'andare da un po' chiunque altro. Quindi assolutamente cerchiamo di chiedere aiuto nei servizi psicologici quando abbiamo una difficoltà. Legata alla nostra salute psicologica, ma anche cerchiamo di rivolgerci a servizi psicologici ogni volta che vogliamo un lavoro professionale sull'interazione con la mente dell'altra persona si tratti di eh, cercare di costruire un servizio legato al, al mondo del lavoro si tratti di costruire un servizio commerciale si tratti di un servizio artistico qualunque cosa poi sia finalizzata a un'interazione con la mente dell'altra persona è importante che coinvolga uno psicologo all'interno del servizio in modo tale che quella figura Possa fare da, eh, da cartina di tornasole nel come quel, quel approccio all'argomento abbia una base scientifica. E il fatto che ci sia una base scientifica eh, non è da scontato, perché il fatto che in, la psicologia è un modo scientifico di lavorare con la mente, non è una cosa che c'è da sempre. Cioè... La, la psicologia di per sé eh, come, come approccio eh, di studio scientifico al funzionamento mentale eh, nasce abbastanza recentemente cioè nasce nel 1879 cioè non è una cosa vecchissima prima di allora non è che nessuno si interessasse del funzionamento mentale è una cosa che interessava tantissime persone però diversamente da allora prima del 1879 il modo in cui si affrontava tutti gli argomenti che erano psicologici, anche se non venivano etichettati come tali, era un modo non scientifico. Quindi non si approcciava a questi argomenti cercando eh, una verificabilità, eh, una teorizzazione dell'argomento che potesse poi essere verificabile, potesse essere replicabile da altri, si dava per opinioni e c'erano sicuramente, eh, assolutamente, prima eh, di, del, della fondazione della psicologia c'erano sicuramente un sacco di persone eh, brave, e competenti, eh, anche al di fuori da questa da quest etichetta, però poi con l'inserimento di questo si è iniziato a lavorare su questo argomento con, un, con una marcia in più, in un modo più coeso, in un modo più coerente. E nonostante questo, comunque, siamo ancora lontani dal fatto che la psicologia sia un approccio unico, ancora è una scienza abbastanza frammentata la psicologia. Eh, basti pensare che soltanto recentemente, nel, nel 2005, mi sembra, eh, l'APA, che è l'Associazione dei Psicologi Americana, eh, mm. ha stabilito che serva un criterio di scientificità nell'approccio psicologico utilizzato eh, andando a richiedere che eh, tutti eh, in tutti i campi si preferisca sempre un approccio definito evidence-based, cioè basato sulle evidenze, cioè un approccio in cui c'è dietro un lavoro scientifico e statistico di andare a valutare se quella cosa funziona oppure no. E quindi ancora quando andiamo a cercare un servizio psicologico può essere utile andare a cercare di informarsi su che evidenza scientifica ha quel tipo di servizio perché poi se andiamo a leggere le locandine tutti i servizi psicologici possono sembrarci tutti uguali che sia un servizio clinico che sia un servizio di formazione eh, c'è sempre un degli obiettivi a volte un po generici sul fatto che eh, si starà meglio si arriverà all'obiettivo come ci si arriverà, non è ben chiaro, anche perché poi riassumerlo in un déplian, in una locandina, in una presentazione è difficile, no? è un discorso eventualmente molto lungo da fare. Una cosa che possiamo fare come utenti, oltre a aver verificato effettivamente se la persona di cui stiamo parlando è registrata, è abilitata, è un professionista, oltre a aver fatto questo, quello che possiamo andare a fare è poi vedere a che corrente teorica fa riferimento il lavoro che viene proposto e andare a vedere se quindi quel servizio si basa su una teoria basata sulle evidenze questo è un qualcosa che ancora non è che ci toglie qualunque dubbio però intanto ci tutela un po' sul fatto che quel servizio ha una base scientifica ed è un servizio quindi che può essere preferito a un altro che non ha nessuna evidenza, evidenza scientifica questo lo diciamo in tutti i campi eh, che si basano sulla salute, ma in generale anche in altri contesti è sempre importante che, eh, anche quando non si parla di salute nel, nel senso più stretto del termine, è importante che ci sia sempre una qualche base scientifica di verificabile rispetto a che cosa su che cosa sta lavorando. Magari che perlomeno scrivano qual è l'approccio e che una persona possa andare sotto a vedere di che approccio si tratta e come funziona. Perché poi uno può avere l'idea che tutti gli approcci psicologici siano equivalenti, ogni tanto c'è un po' questa leggenda sul fatto che vadano tutti bene, e in realtà non vanno tutti bene, cioè sono molto diversi, poi magari tutti hanno un loro campo di eccellenza nell'applicazione, nell'applicabilità, o magari sono particolarmente adatti a uno specifico professionista, però di per sé gli approcci sono molto diversi e hanno un grado di efficacia diverso l'uno dall'altro. È importante cercare di capire quindi che tipo di servizio stiamo andando a cercare, cosa è più affine alle nostre corde e cercare quindi di trovare anche dall'altra parte un professionista che sia il più vicino possibile a quelle che sono le nostre esigenze e i nostri obiettivi. Di per sé quindi cercare quindi un approccio validato scientificamente è un aspetto importante e utile. E quindi per approcciarsi a un servizio psicologico, quello che ho detto in sintesi è a chiarire che dall'altra parte ci sia davvero uno psicologo, quindi una persona registrata all'ordine dei psicologi, chiarire che se si, si, si, si cerca un servizio clinico, un servizio legato alla salute mentale, allora è importante che dall'altra parte non ci sia solo uno psicologo ma uno psicoterapeuta, quindi specializzato in psicoterapia e in più cerchiamo di capire rispetto a quello che ci viene proposto qual è la teoria di riferimento non tanto andando a discriminare tra tutte le teorie dovendo diventare scienziati rispetto a questo ma soltanto andando a guardare se è una teoria basata sulle evidenze oppure no evidence based è un qualcosa che quindi può essere utile ad andare a guardare anche semplicemente prendendo il nome di quell'approccio, cercandolo un attimo su internet e chiedendosi ok, sta cosa qui è validata oppure no, è l'opinione di qualcuno oppure è un qualcosa di funzionale e questa cosa quindi è importante andarla a guardare per cercare poi di affidarsi nella collaborazione con il professionista e cercare di arrivare il più possibile ai risultati che ci si è proposti perché assolutamente lavorare con un professionista dentro il servizio psicologico è un ottimo modo per chiedere aiuto, e per cercare di promuovere i propri obiettivi nel modo più funzionale, rapido e eh, sicuro possibile.